Francesco Monte Shock, il pianto disperato all'Isola dei Famosi. Francesco Monte, il bell'extronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, è già uno dei protagonisti più chiacchierati della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Il modello e aspirante attore ha avuto il suo primo momento di debolezza sull'isola, dopo aver dimostrato invece grande forza, guadagnandosi la medaglia di major della settimana, proprio a causa della sua famosa ex. -e. Francesco Monte, amato ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, è uno dei protagonisti più chiacchierati della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Il modello e aspirante attore sembra essersi avvicinato molto alla sexy ballerina ed ex madre natura di Ciao Darwin, Paola Di Benedetto. I due hanno decisamente instaurato un feeling particolare, ma il Belmonte ha avuto già un piccolo cedimento ripensando alla sua ex fidanzata Cecilia, con la quale ha condiviso ben quattro anni della sua vita e dalla quale è stato lasciato in diretta tv per Ignazio Moser. Ciclista ed ex coinquilino di Cecu nella casa del grande fratello Vip. Francesco, per la prima volta da quando è iniziato il reality, la prima diretta è andata in onda lunedì 22 gennaio 2018, ma i naufragi hanno lasciato l'Italia una settimana prima dall'inizio ufficiale del reality, ripensando alla Rodriguez non è riuscito a trattenere le lacrime, ho avuto un momento mio ha spiegato Monte alle telecamere del programma volevo stare un po' da solo, staccare, cercare di pensare di più. E Marco si è trovato lì e abbiamo parlato un pochino. In corto lo sai, anche se ci prendiamo in giro con la testa. Stavo pensando un po' a tutto, ai ricordi del passato. L'ex tronista è stato subito raggiunto dal modello Marco Ferri. Con il quale sembra aver legato molto. I due si sono confidati e dopo qualche chiacchiera sincera a Francesco sembra essere tornato il sorriso. Intanto sul web tutti sperano che presto si accenda la fiamma con la bellissima Paola, sulla quale lex tronista ha confessato, Paola è una bella persona, a me piace. Io guardo tanto negli occhi le persone per capirle e lei mi ispira bontà. Se son rose, fioriranno.